Allora, come ultimo speaker prima di pranzo abbiamo Avvocato Martino, lei è cofondatrice di legal for digital eh, e si è dedicata al diritto digitale e al corretto trattamento dei dati personali. Penso che abbiamo quasi tutti provato ChatGPT, ma cosa ci riserva il futuro per quanto riguarda l'intelligenza art artificiale? Scopriamolo insieme nei prossimi 30 minuti, diciamo. Grazie, grazie a tutti. Mi ha presentato Pascal, lo ringrazio, e quindi non, non aggiungo nient'altro. Dal 2017 mi occupo di diritto del digitale perché prima di tutto mi piace, mi piace tanto e quindi mi sono occupata solo di questo, ho creato la mia nicchia e poi abbiamo fondato lo studio Legal for Digital. Allora, oggi siamo qui per parlare di intelligenza artificiale, ovviamente non sotto gli aspetti informatici che è quello che eh, trattate voi esperti del settore, ma sotto il punto di vista normativo. Quindi come impatta l'intelligenza artificiale sulle leggi? Beh, sicuramente eh, l'intelligenza artificiale è qualcosa che eh, mostra, è più vicino possibile tra l'informatica e l'intelligenza umana, perché ha capacità umane. E quali sono queste capacità che replica? Il ragionamento. L'apprendimento, perché infatti ora vedremo il problema dell'apprendimento, la pianificazione, tutto ciò che è creatività e lo vedremo nelle app appunto che sfruttano la creatività del disegno, della musica e quindi permette, ci permette questa intelligenza artificiale di eh, non solo avere a che fare con il nostro ambiente ma anche risolvere dei problemi e risolverli soprattutto in maniera veloce. E poi ricevere dati, processarli e rispondere. E sul problema dei dati vedremo qual è lo stato dell'arte e vi aggiorno già che eh, nel mentre che avevo consegnato le mie slide è intervenuto il garante privacy italiano, l'unico a livello mondiale che abbia appunto contestato chat GPT e vedremo perché su una serie di cose quali sono le normative quindi che vengono coinvolte a prescindere dal garante privacy eh, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale il regolamento privacy sicuramente perché come ho detto prima impatta sui dati quindi quale tipo di dati quanti tipi di dati la legge sul diritto d'autore perché cosa abbiamo detto prima può replicare immagini tocca la creatività che può essere un testo che può essere un video quindi una fotografia il codice penale. Come diceva prima nello speaker precedente, eh, l'altro speaker, eh, io potrei fare un articolo dove in realtà vado a diffamare qualcuno o vado a dire cose non corrette, quindi fake news. Quindi attenzione. E poi responsabilità civile e contrattuale, lo vedremo fra poco, chi è l'autore di quel determinato disegno, di quella determinata elaborazione creativa, come impatta sulla normativa. E poi il codice del consumo. Perché il codice del consumo? Perché vedremo più tardi un'app che potrebbe impattare sulla pubblica fede e sulla concezione del pubblico rispetto al testo che sta leggendo e vi porterò un esempio concreto. Prima di fare questo però dobbiamo capire come l'intelligenza artificiale apprende, perché in realtà apprende. Allora abbiamo due funzionalità principali, il machine learning e il deep learning. Il machine learning è quello, appunto, un apprendimento automatico che funziona tramite ovviamente l'utilizzo di algoritmi e si adatta quando riceve dei feedback da parte dell'operatore. Il machine learning eh, funziona con una serie di dati. Questi dati vengono, vengono definiti dati strutturati. Cosa sono i dati strutturati? Sono dati quantitativi, cioè io devo dare un tot di dato strutturato affinché impari la macchina e mi replichi, mi dia un output, un risultato. Dove lo posso utilizzare? Finora è stato già utilizzato ampiamente nel marketing, assistenza clienti, pensiamo anche alle forme rudimentali di bot, di chat live, nelle vendite, attività SEO, addirittura ricerche su Google. Ma la cosa più interessante, secondo me, che eh, ha iniziato a prendere piede ed è qui il vero genio dell'uomo che l'ha creato, è il deep learning. Cioè il deep learning è un sottoinsieme. Ed è il momento in cui l'algoritmo usa reti neurali e qua la vera sfida secondo me del futuro non è più la quantità di dato strutturato ma una volta immesso il dato strutturato come la macchina lo percepisce e impara da sola e qui il vero salto nel futuro e qui secondo me la sfida. I dati strutturati quindi non sono più necessari. Una volta che io li ho immessi, non devo andarne a immettere sempre nuovi perché lui apprende da solo. Il sistema appunto funziona con reti neurali, cioè sta replicando il nostro cervello. Attenzione. E quindi è vero che viene istruito da uno sviluppatore, ma non è più necessario perché inizia a imparare un suo linguaggio. E il deep learning qua, eh, ragazzi, l'utilizzo è meraviglioso secondo me, io sono innamorata della, della scienza, sicurezza, assistenza clienti, ma vogliamo pensare alla robotica, nella medicina? Cioè mh, è un qualcosa di meraviglioso, ovviamente qualcosa di meraviglioso che andrà gestito, andrà capito, anche sotto il punto di vista etico, che non scordiamo, ce lo sarà una sfida. Quali sono le problematiche legali? Che puoi incontrare? Parliamo di Chat GPT. Allora, io l'ho provato e mi piace moltissimo perché eh, tu fai delle domande. Lui agisce in modo conversazionale. Molte volte ammette di aver capito male perché io gli avevo chiesto di un documentario. Lui me ne ha dato un altro e mi ha ammesso che non aveva capito. Contesta anche delle premesse errate, quindi controbatte e può anche rifiutare cose che ritiene non corrette o anche un linguaggio scorretto. Chat GPT utilizza il deep learning, non è un machine learning, non è solo machine learning. E questo secondo me è un qualcosa che il garante privacy ha completamente o fatto finta di ignorare o non l'ha analizzato. Possibili pericoli, sì, ce ne sono. Diffusione di contenuti dannosi, sì, come abbiamo visto prima. Fake news, eh, per esempio alcuni colleghi, io ho fatto un corso alla Statale di Milano di Coding Floyer, hanno detto che ha riassunto male delle decisioni di garanti europei, eccetera. Però va bene, forse non lo userei per fare certi riassunti. Diffusione di disinformazione, eh, minacce alla privacy, diffusione di contenuti eh, appunto non veritieri. E poi abbiamo il parente di chat GPT che è dal e eh, lui è specializzato nelle fotografie, nelle immagini. Parto da un'opera artistica, parto da una mia fotografia e ne elaboro una nuova. Capirete che qui le sfide sono pazzesche. Uno, le fake news, avete visto tutti il Papa col giubbottino bianco, tremen. Però lì io vado a impattare sul consumatore. Il consumatore è in grado di capire che quella è una fake news? È in grado di capire che Donald Trump? non è stato arrestato davvero, ma era un gioco. Cosa prevede allora dalle, nei suoi termini di servizio? Che in realtà non legge mai nessuno. Anche io quando li preparo per i miei clienti, gli dico sempre, non li leggono mai, li leggeranno solo quando ci saranno dei problemi. E in realtà eh, si proteggono loro, perché dicono qualsiasi contenuto tu creerai con, la nostra, eh, con il nostro algoritmo, dovrai attribuirtene la proprietà. Quindi sei tu responsabili, devi indicare che quel contenuto è stato generato tramite un'intelligenza artificiale in modo tale che l'utente finale possa distinguere, possa capire, usiamo questo termine ragionevolmente, non fraintenderlo va bene e poi non condividere contenuti che violano eh, la loro politica sui contenuti quindi contenuti sotto copyright dove ci sono diritti di terzi eccetera ovviamente come potete prevedere queste sono mm, norme messi a tutela ma insomma e poi eh, vi voglio parlare di questo perché in questi mesi ehm, io ho, ho sentito parlare eh, di tanti che dicono che ah, l'intelligenza artificiale non ci sostituirà perché è fredda, è un qualcosa che restituisce dati. In realtà c'è questa bellissima app tutta italiana che si chiama Peperoni AI, fatta eh, in Emilia Romagna, dove addirittura si basa eh, su un'impronta empatica. Ha sviluppato ed è già pronta questa app in grado di rilevare le emozioni delle persone e di adattare le risposte. Vedete il deep learning? Sta imparando, sta imparando da solo le emozioni. Questa è meravigliosa, quindi crea una connessione emotiva. Vi ho detto prima, attenzione ai consumatori. Eccolo. E c'è qui, Padre Pio. Questa è una bellissima app dove io ho scritto a Padre Pio, caro Padre Pio, mi chiamo Brunella Martino, è un'app con la quale un utente, bisognoso di una parola bella, di una parola di conforto, di pregare anche con Padre Pio, può fare la sua richiesta, Padre Pio gli scrive. Infatti dice, scrivimi ciò che vuoi, puoi parlarmi dei tuoi problemi. Questo utilizza ChatGPT. Ma il consumatore l'ha capito che non è Padre Pio? <ride> Speriamo. <ride> perché nei termini di servizio ovviamente questo è un prodotto che poi si estenderà ad altri santi eh? questo era un prototipo ora andiamo a Santa Rita ho partecipato a questo progetto quindi vi posso dire che ci saranno nuovi santi per ora però è tutto bloccato perché per colpa del, della decisione del garante privacy questa non funziona in questo momento cosa dicono i legislatori allora prima di tutto ufficio europeo brevetti ci hanno provato a attribuire un brevetto, un'invenzione direttamente all'intelligenza artificiale. Questo ad oggi non è possibile perché c'è sempre l'intervento umano. Le nostre regole normative italiane e europee vogliono una persona fisica che si attribuisca l'opera che sia un brevetto, che sia un marchio, che sia un'immagine proprietà intellettuale ad oggi è aperta la questione circa chi, di chi sia la proprietà intellettuale di un'opera completamente fatta da intelligenza artificiale. Non so se ci avete provato, ci avete un po' giocato, gli descrivete due o tre caratteristiche e ti butta fuori un'immagine. Un Ma di chi è? Io gli ho dato un'istruzione, però l'ha realizzata l'intelligenza artificiale. Quindi come vedete Uh, il dibattito etico senza entrare nella robotica e nella medicina c'è anche qui. Dov'è il confine dell'uomo? E poi uh, Do Not Pay. Questa era una bella iniziativa di questo collega americano che ha detto ma sai che c'è in America costano tantissimo i mercati. Uh, per le piccole cause creiamo una, un qualcosa che possa aiutare con una cuffia come la mia L'intelligenza artificiale ascolta le domande dell'avvocato avversario, del giudice, e mi suggerisce cosa dire. Ovviamente ci doveva essere un'udienza, ma se è mossa contro questo povero collega tutto l'ordine degli avvocati americani, lo hanno quasi distrutto, quindi per ora è ferma, perché ovviamente ritengono che magari si potrebbero trovare senza lavoro per un po' di persone. Però adesso lui si occupava questa quest app solo di multe. Di e con le sanzioni, quindi è un'idea però soprattutto per chi non ha possibilità di pagare un avvocato. E poi ecco il nostro garante privacy. Questa slide l'avevo creata prima del 30 marzo 2003, eh, 2023. Scusate. Il garante privacy infatti fino a quella data aveva semplicemente detto beh eh, stiamo attenti, vigiliamo sugli algoritmi. Seguiamo i principi di trasparenza, valutazione di impatto, belle parole, tutto molto bello. Ma poi, siccome in questi anni il garante italiano non ha mai fatto un'iniziativa un contro nessuno, eccetera, abbiamo pensato bene di farla noi a livello mondiale contro ChatGPT e l'ha bloccato. Tutti gli utenti italiani con effetto immediato non possono utilizzarlo. Ha vietato provvisoriamente il trattamento. Ovviamente eh, questa decisione ha suscitato critiche da parte di molte testate sia d'oltre che europee, perché ovviamente è una decisione un po', un po forte. E perché? Quali sono le motivazioni? Eh, la mancanza di un'informativa, un'informativa privacy chiara che possa eh, informare tutti gli utenti, i cosiddetti interessati, di come vengano raccolti e trattati i dati. Un'assenza di base giuridica. E ora vi spiegherò che cosa significa: che giustifichi la raccolta e la conservazione di quei dati strutturati che vi parlavo, di cui vi parlavo prima. E poi eh, le informazioni fornite da Chat di cpt non corrispondono al dato reale, però questo non dovrebbe interessare il garante privacy. E poi il servizio è anche rivolto ai maggiori di 13 anni, ma non c'è attualmente un filtro che verifichi la, uh, la maggiore età. Ovviamente, uh, cosa è successo? Uh, ha dato 20 giorni per comunicare tutte le misure intraprese, comunque per aprire un tavolo di trattativa, pena una sanzione fino a 20 milioni di euro o comunque il 4% del fatturato globale annuo. Questa è un'immagine realizzata da, da Dallel, per esempio, su mie indicazioni. Allora, quali sono le, le riflessioni finali? Da quella data del 30 marzo, eh, ogni giorno c'è stato un comunicato, l'ultimo è stato del 14, non ho fatto in tempo a fare la, la slide. Sostanzialmente eh, OpenAI, che è la società che ha creato ChatGPT, si è messa a disposizione, ha aperto un tavolo, diciamo, così di confronto con il garante, il garante ha fatto delle richieste. Prima di tutto creare un'informativa trasparente che possa spiegare bene il meccanismo di utilizzo, prima di raccolta di questi dati strutturati e come vengono utilizzati per formare l'intelligenza artificiale. Va bene. La base giuridica che vi dicevo prima. Cosa succede? Quando io mi iscrivo a chat GPT, mi devo registrare, l'avete fatto tutti, no? e io eh, mi iscrivo e accetto la privacy come base giuridica il contratto. Cosa significa? Che OpenAI poi può trattare i miei dati in virtù di un contratto per molto tempo e può conservarli per dieci anni per fine contrattuale a garante questo non sta bene e vuole che sia invece cambiata la base giuridica o, o nel consenso quindi io ti do un consenso e quindi questo significa che posso sempre revocartelo oppure legittimo interesse quindi legittimo interesse a prendere i tuoi dati a immetterli come dati strutturati a formare l'intelligenza anche qui sia legittimo interesse che consenso possono essere sempre revocati per i minori per i minori ha richiesto che venga eh, prima di tutto, prima del momento di registrazione, che ci sia un'informativa e che venga ben dichiarato che si è maggiori di 13 anni e che siano implementate delle misure tecniche per dichiarare questa cosa. Vedremo quali. E poi, in ultima, la cosa fantastica che aveva già fatto per TikTok un paio di anni fa quando ci fu quella bimba che morì, non so se che aveva fatto un gioco e si era strozzata con... anche lì ha chiesto a OpenAI di fare una serie di spot pubblicitari sulle reti nazionali informative per dire appunto che i minori eh, potranno utilizzarlo con tutte le tutele del caso eccetera e quindi di fare informazione. Um, questo Uh, questo provvedimento è stato dato la scadenza il 30 aprile, quindi vedremo ogni giorno. Vi invito a guardare anche il sito del Garante, dove vengono pubblicate costantemente queste tavole rotonde, questi provvedimenti, eccetera. Sicuramente si colloca in una, in una fase europea di normativa dell'intelligenza artificiale, infatti, abbiamo la IACT. Che lì per partire, dove comunque ci si rifà a principi generali come quelli del regolamento privacy. Sicuramente la mia riflessione finale, a parte il fatto che tanti, tanti stanno usando ChatGPT grazie alla VPN, quindi è inutile, diciamo, che chi lo sa fare lo sta già facendo, quindi è un po' un divieto. Io penso che con i divieti non si possa andare avanti, soprattutto nel 2023, soprattutto davanti a queste sfide. Sì ragionare, sì capire, ma quando io dico voglio capire il dato strutturato che viene immesso, come viene eh, trattato eccetera, stiamo trascurando il deep learning e la funzione di deep learning come la controlliamo? Il suo, il suo colloquio, il suo apprendimento automatico come lo controlliamo? Quindi non, non bastano queste decisioni. Um, ho tolto una slide per non essere troppo lunga in cui appunto due uh, macchine hanno iniziato a parlare tra loro in un linguaggio sconosciuto. Questo nel 2018. L'uomo, l'informatico che li sta programmando, non li attiva. Questo è deep learning. Imparano da sole, sanno parlare in un linguaggio proprio. Quindi come vedete, vista nell'ottica, questa della privacy è un piccolo punto. C'è proprietà intellettuale, diffamazione, contratto, consumatori. Ma veramente ci sarà gente che pensa che quello è Padre Pio? Cioè, ce ne sono, eh? Vedendo l'intelligenza media di tanti che stanno sui social o su internet, insomma, mi spaventerei. Quindi... Io vi lascio con queste riflessioni, quello che vorrei trasmettere che non, non dovete avere paura, non abbiate paura di utilizzare la scienza, comunque di utilizzare eh, l'intelligenza artificiale, questo è il nostro futuro, creiamoci problemi etici di come noi utilizzeremo queste cose, quello sì, di quello ci dobbiamo preoccupare. Io vi ringrazio di avermi ascoltata spero di avervi dato degli stimoli vi invito a seguire la questione entusiasmante di chat GPT sul sito del Garante e speriamo insomma dal 30 aprile di poter uh, utilizzarlo in maniera ufficiale <ride> grazie a tutti grazie lo chiedo ci sono domande? Abbiamo qualche minuto, abbiamo ancora 7-8 minuti, dunque se avete domande potete farlo. Ok, lo tengo io? Hai bisogno di un mascherino? No? No? Ok. Grazie infinite, è stato Grazie. super interessante. Eh, la mia domanda va dal punto di vista etico e ha anche a che fare con la nostra comunità. Ogni volta che c'è un evento... Ehm, mh, alcune persone tra cui me del, del gruppo del team community dobbiamo fare il vetting quindi il controllo di organizzatori, speaker e per assicurarci che le, almeno per quanto riguarda la loro presenza online non abbiano comportamenti che violino, violino il codice di condotta della comunità sì. e quindi andiamo a vedere i loro social, li cerchiamo eh, ci era venuto in mente che avremmo potuto usare chat GPT per sì. fare questa ricerca. Sarebbe eticamente per velocizzare i tempi, perché se ci mettiamo meno tempo vuol dire che gli organizzatori sì. e le organizzatrici hanno prima una risposta e quindi il processo si velocizza per certo. loro e per noi. Eticamente andrebbe bene o ci sarebbe qualche no, eh, rischio? Di... Ti ringrazio, questa è una bellissima domanda. Eticamente va bene? Eh, è però un problema che eh, il garante ha eh, sottolineato sotto un punto di vista. Hanno visto che mettessi Brunella Martino, che potrebbero uscire delle notizie contrastanti tra di loro e comunque magari riferite a persone che, mh, omonime mie, ma che magari hanno fatto un qualcosa di negativo chat GBT ad oggi non è ancora così formato da poter chiaramente delineare un soggetto. Infatti il garante su questo punto ha chiesto trasparenza nella possibilità di poter cancellare quindi il cosiddetto oblio o la rettifica di alcuni dati che ad oggi non è possibile fare perché cioè, se Brunella Martino si accorge di essere associata boh, a una mafiosa no, camorrista, eccetera magari può ledere la sua professionalità può, deve essere messa in grado da ChatGPT di eh, rettificare o comunque di cancellare questa associazione però come azione di ricerca è proprio quello l'obiettivo D'altro canto lo prende da social dove io decido di stare, dove decido di avere un account non privato, quindi accessibile e, e quindi possono ricercare. Prego. Grazie. Ok, vado di là. Ma a questo proposito, però, io non ho capito una cosa sì. nel senso che ChatGPT fa delle associazioni sì. su informazioni che eh, sono state rese disponibili a lui. Quindi lui fa delle associazioni, addirittura certe volte io gli dico una cosa in un modo e mi dà un risultato, lo dico leggermente in un altro modo e mi sì. dà un altro risultato. Quindi come si fa a dirgli, cancella il fatto che non è una camorrista, se da qualche parte c'è scritto comunque lui capisce sì. che c'è l'associazione del Corretto, sicuramente lì. non lo possiamo fare noi utente. Quello che vuole il garante è che colui che lo, lo istruisce gli faccia capire che quando fa le ricerche sono due soggetti diversi, è una sfida e io vi posso anche dire è un bambino ancora ChatGPT, GPT, cioè lo stiamo ora testando, sono mesi, quindi è che ad oggi non sia preciso e che possa associare Brunella Martino ovunque in base a quello che trova sul web, piano piano bisognerà accompagnarlo il garante ha chiesto proprio questo che l'operatore possa comunque andare a correggere quel dato e cancellare quel dato come oggi avviene su Google quando io esercito il diritto all'oblio o il diritto alla cancellazione in questo senso però è una sfida, non è facile per nulla ok altre domande? molto utile va bene Sì. tengo io Okay. Eh, spero che non sia una domanda stupida, eh, rispetto al training che hanno avuto queste eh, sì. intelligenze artificiali e al materiale, no? Sì. noi diciamo è materiale pubblico, però sì. noi che m, pubblichiamo sul web sappiamo che anche se il materiale è pubblico io non ne posso fare qualunque uso arbitrariamente io decida, uh -huh. cioè per dire m, quello che io sapevo ma magari è scorretto che anche nel momento in cui io condivido una foto su un social per uh -huh. esempio, se l'autore o l'autrice non ha piacere che la foto sia condivisa sul mio feed, può chiedermi sì. che la, uh, il contenuto sia rimosso dal mio sì. feed. E quindi facendo il processo all'indietro io mi chiedevo, cioè, secondo me il problema è a monte, io non ho mai espresso il mio consenso al fatto che dati che pure sono miei e pubblici fossero usati per il training eh, di queste eh, intelligenze artificiali. E secondo me non è solo un problema etico, è anche un problema commerciale. Cioè, dal momento che c'ha GPT, non è un ente benefico, ma è sul mercato, sì. eh, il fatto che abbia usato, secondo me, ma magari no, no. arbitrariamente per il proprio training, dei dati mm -hmm. che avrebbero dovuto forse essere consensati, almeno secondo la normativa europea, Crea una uh, concorrenza non leale rispetto a chi ha invece uh, richiesto tutti i consensi per l'utilizzo certo, di una concorrenza dati. economica. Esatto. Sicuramente, però uh, molto intelligente la tua osservazione, non posta al garante questa osservazione <ride> nel senso ora in questo momento è occupato sui dati eh, chat GPT non tratta immagini, tratta testi quindi comunque si sì, può prendere dei testi in vari punti testi pubblicati ovviamente ad oggi quei testi possono essere anche usati per scopo commerciale mettiamo no, il blog se io vendo servizi di blog, di posting quindi comunque posso utilizzarli come vi dicevo prima una delle normative coinvolte è il diritto d'autore, perché io sto facendo un plagio se prendo un qualcosa di uno, lo faccio un po' lo rimescolo e lo metto in commercio, così come da lei per i, le immagini. Per esempio, la foto di prima che vi ho detto del Papa al di là della fake news, quella è un'immagine, è un dato personale perché è un ritratto di un volto, violo il codice civile perché in realtà l'articolo 10 mi dice che il personale è tutelato, non posso utilizzarlo come voglio. E Posso appellarmi alla satira? Quindi eh, le sfide sono tante, cioè il fatto del dato personale è una piccola, picc un piccolo elemento di tutto quello che deve essere normato. Ecco, ma sicuramente non, non lo puoi fare vietando, perché fai perdere anche la percezione del fatto di voler... Incanalare bene, cioè vietando le cose, non, non è così che si risolvono. Sicuramente. Un'ultima domanda. Sì, no, ricollegandomi anche alla risposta che ha fornito, sì. ma è ipotizzabile che in futuro ChatGPT o qualunque altra um, intelligenza artificiale possa fornire le fonti? Di, delle immagini o dei contenuti che poi va a allora, eh, le fonti difficile eh, allora cioè se tu gli dici prendimi questo riassunto datelo dice da dove l'ha preso se deve fare dei... l'ho visto anche io quando gli ho chiesto dei test europei ti dice da dove l'ha preso il problema è che ad oggi non è così preciso e poi anche se ti dice la fonte bisogna vedere tu come lo usi perché quello ti può dire la fonte tu lo usi, come diceva lei, per scopo commerciale, comunque fai anche un'attività scorretta verso chi magari fa un utilizzo corretto, fa dei, dei testi autentici, eccetera. Quindi il citare la fonte un po' non credo sia la soluzione. Ok. Andiamo a pranzo. Andiamo a pranzo. Avvocato Martino, grazie, <ride> grazie. grazie per questo Grazie. Talk. Piccolo regalo da noi. Grazie mille. Grazie a tutti.